Questo è il mondo che esiste oggi. Non abbiamo vinto anche se siamo arrivati prima. Uno su quattro ha tradito, 395 voti impallinano Romano Prodi al quarto scrutinio decretando uno shock all'interno del PD. Dì Di direttamente chi vuoi che non fare incazzare i tuoi elettori. Stanno lanciando le monetine a fastidio! Questa è una vergogna. Hanno tradito i loro elettori, hanno tradito il loro paese. Uh -huh.